Buongiorno, sono Giussi Barbara, ginecologa della clinica Mangiagalli e nel prossimo incontro del Mangiagalli Journal Club, che in realtà è il secondo incontro dedicato alla gestione clinica dei fibromi uterini, eh, dal titolo Questioni aperte e Una lezione da ricordare, affronteremo insieme alla dottoressa Facchin, che è ricercatrice in psicologia presso l'Università Cattolica di Milano, e alla dottoressa Laura Buggio, ginecologa in Mangiagalli, degli aspetti estremamente peculiari nella gestione clinica della donna con uterini. Come uterini. In particolare affronteremo ehm, aspetti legati all'impatto sulla uh, salute mentale, su aspetti psicologici e sulla sessualità uh, in una donna con fibromiuterini. Sappiamo che uh, soprattutto negli ultimi anni vi è stato un enorme interesse nei confronti di, uh, della sessualità e nei confronti di aspetti relati alla qualità della vita come appunto alcune uh, disfunzioni sessuali, alcuni disordini di natura psichica e sappiamo bene come uh, alcune malattie ginecologiche per tutta una serie di motivi, per motivi ormonali, per motivi biologici o per fattori psicologici che possono influenzarsi vicendevolmente, eh, possono avere un grosso impatto sulla qualità della vita della donna. Eh, in, come terzo aspetto verrà affrontato il capitolo della terapia medica dei fibromi uterini, in particolare eh, la storia di un farmaco, l'ulipristal acetato, che è stato molto dibattuto negli ultimi anni.